Un saluto a tutti qui Dago Pippo Siamo di nuovo alle prese con il nostro device Android Perché oggi volevo portarvi all'attenzione di un'applicazione fantastica trovata nel Play Store eh, Si tratta di Canix Play si tratta di un'applicazione per vedere film e serie TV in italiano e questo è disponibile solo su Android. Se avete anche una Fire Stick che è collegata al TV Android, potete tranquillamente vedere i contenuti di Canix Play. Adesso vediamo come installarlo sul nostro smartphone Android. Allora, per prima cosa, prechiamoci qua nel Play Store. Quindi andiamo a cercare applicazione, vi faccio vedere un po' più riavvicinato Canix Play. eccola qua si tratta di questa questa farina qua adesso ve lo faccio vedere molto più chiaro eccola qua noi andiamo ad installare ci vorrà veramente poco perché prende poco spazio 13 mega attendiamo l'installazione e andiamo ad aprire eccoci qua all'inizio voi vi ritroverete con le termini e condizioni eh, accettiamo le condizioni ecco noi siamo arrivati qua eh, andiamo avanti eh, qua vi farà vedere più o meno come funziona che potete guardarlo col cellulare, col tablet con laptop eh, col tv, qualsiasi cosa guardiamo più tardi gli altri contenuti andiamo avanti, Qua ci saranno delle attenzioni qua consentiamo io consento solamente quando utilizzo l'app eccola qua allora in questo caso dobbiamo crearci un account, di fatti abbiamo o registrati o accedi, quindi in questo caso noi ci dobbiamo registrare. Io eh, seleziono un account da, dal mio Google, praticamente sarà la mia mail di Google, vado a selezionarlo, se voi non ce l'avete dovete fare una registrazione, ma in questo caso vi apparirà anche a voi l'account, quindi cliccate l'account e fate ok. Ok, una volta che avete inserito la vostra mail e password, vi troverete davanti a questa configurazione bot mode, io mh, non sapendo né leggere né scrivere, io utilizzo configurazione di default, eh, perché le altre non so, sinceramente non so a che cosa servino, quindi noi andiamo a fare configurazione di default che sarà la prima, e subito partirà la nostra applicazione, Dopo che avrà caricato i contenuti vi troverete davanti a tutti i contenuti, film che potete, potete vedere. Quindi ci ritroviamo dei film anche abbastanza, abbastanza recenti come il Joker. Possiamo andare a, a selezionare le categorie, adesso vi faccio vedere come anime, animazione, avventura, azione, non so, commedie. Potete vedere qualsiasi contenuto che è riportato qui. Se volete cercare qualcosa in particolare andate sulla lente di ingrandimento, cercate mm, un film o una serie che vi piace e, e lo guardate. Allora facciamo un esempio, io nel caso voglio andare a vedere, non lo so, proviamo Inception, è già eh, di qualche anno, ci ritroviamo così, ci ritroviamo questa interfaccia con mm, il relativo trailer, il riproduci e qua sotto la descrizione e anche la qualità, la qualità del, del video noi semplicemente andiamo a fare riproduci selezioniamo la qualità del video e diamo l'ok OK. lui cosa farà? partirà immediatamente quasi immediatamente dipende dalla vostra connessione e devo dire devo dire che l'audio e il video sono veramente, veramente di ottima qualità ok ripartito ci è voluto qualche secondo per caricare perché comunque era in, in HD io posso andare avanti con il doppio tap come funziona, su, come funziona su YouTube, eccoci qua, infatti possiamo vedere tutto il film, andiamo avanti, non ve lo faccio vedere, sennò ci saremo qui due ore e mezza e farete solo bene a me, non a voi, comunque stoppiamo. Perfetto, adesso vogliamo tornare indietro e possiamo scegliere qualsiasi altro contenuto. Che dire, questa è un'applicazione legale trovata nel Play Store e quindi possiamo tranquillamente scaricarla e usufruire di tutti i servizi. Quindi io vi lascio a questa applicazione, vi lascio alla buona visione di tutti i contenuti che volete in maniera gratuita e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Mi raccomando lasciate un pollice in su, e iscrivetevi al canale qui sotto, qui sotto lo trovate, iscriviti, non costa nulla e mi aiuterete ad andare avanti col canale. Quindi vi auguro buona visione e alla prossima, ciao!